Questo è un esempio, ho fatto proprio, abbiamo fatto noi una foto mentre facevamo uno smoke test, proprio di un caso in cui eh, ci hanno chiamato perché era una cappa dove lavoravano con cancerogeni, che noi avevamo in manutenzione da parecchi anni, e che mh, a un certo punto del, della sua storicità eh, gli operatori hanno iniziato a lacrimare gli occhi, a creargli problemi a livello eh, di salute, eh, hanno sollevato questioni inerenti al fatto che la cappa e le cappe non funzionassero e quindi proprio di, quello di cui vi parlo sono solo cose che io conosco direttamente che ho vissuto sulla mia pelle proprio per riportarvi queste esperienze. A quel punto ho fatto dei test ulteriori, ho messo all'interno lo smoke test, siccome ho visto come lavoravano e ho fatto dei video mentre lavoravano, perché ovviamente ho visto che ci avevano un pochino indicato perché siamo noi l'azienda noi continuiamo a dire guardate che le cappe funzionano perché l'intervento nostro è sempre quando non c'è nessuno e loro dicevano no le cappe non funzionano perché ci sentiamo male e in questa fase vedete come avevo simulato la loro lavor lavorazione e andando un po' troppo veloci con le mani verso l'esterno perché erano in due e dovevano sbrigarsi quando facevano le lavorazioni non facevano altro che portare fuori il contaminante perché la barriera frontale c'è sul fronte della K che serve per bloccare eventuali cose che entrano e cose che escono, funziona, ma è un flusso d'aria molto lieve. Non è, in genere ci sono circa 0,45 metri al secondo sul fronte K, non è che abbiamo 50 metri al secondo. Quindi l'essere umano, l'uomo, è sempre più forte di qualsiasi K dispositivo di pressione collettiva. E quindi se l'uomo muove male nelle mani, si porta fuori il contaminante ed ecco perché gli bruciavano gli occhi, avevano problemi, ho dimostrato questo e queste sono cose insomma, che vi possono tornare utili perché ovviamente poi dopo eh, sono cose reali no? che ci possono essere.